E eh, ciao. Eh. So eh, sono venuto per. Eh. E le buone maniere. Ma che? Non si saluta più. Ho detto: Ciao. Non quel saluto. Eh, buongiorno. Non quello. Duce? Uh. No! Coniccio? No! Oh, il nome del padre, del figlio e dello spirito. Non è più quello. Ma cosa? Quello è passato di moda. Ma che diavolo! Anche lui è passato di moda? Ma mamma, ma come? Mancavano i soldi e ho dovuto fare dei tagli al personale. Eh? Vabbè! Ah comunque sono venuto a chiederti una cosa importante! Cosa? Allora sarò conciso, voglio una nuova serie! No! Eh dai, mi annoio! Non sei il solo, sai! Il problema è che non ci sono i soldi! Posso darteli io i soldi? Voglio solo che tu metta una firma qui! Hai fatto un contratto? Vabbè, comunque quanti soldi hai? 5 5 miliardi? No! Milioni? No! Mila. No... 5 centesimi... Accetto! Davvero? Davvero? Grande Giove! Ok, firma qui! Ok, okay. comunque cosa c'era scritto sul contratto? Allora le condizioni erano... ...una casa più bella... Una spiaggia, sì. la tua nuvola rosa. rossa. Oh, sì. eh, hai firmato ormai. Ehi, eh, è tu. Sì? Secondo te ce l'ha fatta? Ma sì. Ah, e c'era anche un'altra cosa. Quale? Una sigla stile minchia. Stai scherzando. No. No. No. No. No. No. No. No. No. no, no. Sì, ce Io devo ammettere che hai fatto proprio un bel lavoro. Quindi eviterai la sigla Giappominchia? Assolutamente no! Uffa! Oh. Certo che il tuo amico è veramente euforico Sì Comunque sgancia Ok a bello scarica Dammi un secondo Spegni quella maledetta musica e vieni a scaricare Arrivo Ragazzi, di chi è questo pacco? È mio, è mio! E questo piccolo, invece? È il mio televisore! Va bene! Dov'è il mio stereo? Oh ma non perdono! Ti sei fatto male? No, ma lo stereo si è sfasciato! <susurra> e questo, di chi è? Quella è la mia vasca! E questo? Quelli sono i miei cd! Ok! Dov'è la mia credenza? Sta a posto! Io si ma la credenza è Eh ma che cavolo! Questo battipanni di chi è? Mio! E l'armadio? Quello lì è mio! Ok! Vai attenzione al forno capra! Stai bene? anche la Sprang per vera rindo stop che aiuta! Grazie San Gennaro! Grazie San Gennaro! Eh. Mannaggia San Gennaro! Uh -huh. Grazie San Gennaro! Ciaoone! Ciao! Ciao. Ok, adesso organizziamoci dovremmo organizzarci la suddivisione dei ruoli allora abbiamo bisogno di un addetto alla casa un addetto a cucina e piantagioni e un addetto alla caccia io voglio provvedere a cucina e piantagioni io avevo intenzione di non far nulla eh no ma che cavolo anche io avevo intenzione di non far nulla siamo d'accordo allora? ragazzi ma state scherzando non potete Sì, siamo d'accordo Hey, ma come no? Ok, allora io non farò niente e Chu non farà niente e Crep provvederà a casa, piantagioni, cucina e caccia. Ma così non è giusto! Dio, di qualcosa! Uh. Uh. Uh. Che stai facendo? Lo sto guardando brutto. Uh. Bene, la riunione è conclusa. È stato un piacere. Concordo. Sarà una collaborazione civile ed equa. Certo, collega. Civile vela dequa, eh? Ah. Finalmente ti sei svegliato! Vieni un attimo! Crep, toglimi una curiosità! Sono impegnato, che c'è? Da quando abbiamo le barbabietole nell'orto? Barbabietole? Mm -hmm. Tu viola hai serissimi problemi neurali! <susurra> <susurra> Ma sono banane! Banane? Sei idiota, ma il problema rimane! Ah. Perché ci sono delle banane nel mio orto? Scommetto che questo è stato un tuo scherzo, eh? Oh, no, no, no, no, io, io non ho fatto mm. niente! Bugiardo, qui le banane ce le hai messe tu! Adri! Ma come dovevo fare? Mi sono appena svegliato! Adri! Eh... Aspetta... Che c'è ora? Sento una voce! Adri Lo sento! È il Dio che mi chiama! Adri! Quanto ancora intendi farlo aspettare all'ingresso? Ragazzi, ci siete! Vado! Ecco, bravo! E se poi me ne pento. Vai! Ok... Ragazzi, ma che cos'era tutto questo fracasso? Ah, no, niente! che. Ma, ma, ma da quando hai bisogno di fare la spesa? In che senso, scusa? Da sempre! Ah, scusa, ma i panni e i pesci non li potevi moltiplicare? Eh, certo, ma almeno un paio li devo comprare, altrimenti che faccio? Moltiplico per zero. Ah. Dio, vieni, ci sono delle banane nell'orto! Come, scusa? E eh, avrei una mia ipotesi. Sentiamo l'ipotesi: dove è finito, il Merda! Eh, ciao! Eccio! Eccio! Eccio! Eccio! Eccio! Eccio! Non riesco a trovarlo... Hai provato a fargli uno squillo? No... Sta squillando... Ah! Ma che cavolo... Ma sei stato tutto questo tempo attaccato al soffitto no, no, no, no, no. <ride> Crempe, cos'è quello sguardo? Sei stato tu a mettere le banane nel mio orto? Scherzetto <ride> ah! Maledetto! ti <ride> prego! <ride> <ride> <ride> Meglio a lui che a me Certo che Ah Che sonno. Eh. Eh. oh Santa Maria del Colle, Adri, che succede? Sono bruttissimo! Oh, ma per favore non ricominciare con i tuoi soliti complessi, oh, cosa hai mangiato ieri sera che ti ha fatto così male? Solo la solita pizza colton, <ride> allora c'è chi sta peggio di me, ah! <ride> <ride> ah, Dobbiamo ah, trovare il colpevole di ah, questo abominio. Ok, ma calmati, basta chiedere a Dio. Giusto. Dio. Passo, passo, passo. Ah. Passo, passo, passo. Mi hanno inventato il computer! Scusa, ma non hai un antivirus? Oh, Dira! Eh, lo sapevo. Ora è chiaro. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Come è che risolvi il problema? Lasciatemi passare. Questo ti sei guadagnato l'inferno. Bene, vado a preparare il pranzo. Ok, vado a prendere una scopa. Almeno recupero un po' di silicio. La situazione non poteva che peggiorare. Era l'unica cosa che si potesse fare. E tu ora vedrai tutta la mia misericordia. Oh no, non mi farò picchiare di nuovo a fine episodio. Ma infatti non siamo mica alla fine. Siamo a metà. ah, cacchio. Leccio! Fatti picchiare in silenzio che invece di tagliare la bistecca ho tagliato la mia di carne! Le mangi le patate? Basta? Mi sono strarotto! Ma... Questo episodio non andrà oltre! Ma come? Ho detto BASTA! Ah. Ja!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 Bene, allora mentre Crep ripara danni io vado a caccia. Aspetta, da quando è che vai a caccia? Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare il mammut? Ah. Adri, dov'è l'avvitatore? In bagno, nell'armadietto dei medicinali. Ma perché cavolo? Non ho voglia di discutere. Ehi hey, Crep. Che vuoi? N non è che mi faresti la colazione. No Maria, io esco. Eh, eh, eh. Anzi, in rispetto di Crepe, per evitare di rompere anche il frigo, oggi farò a meno della colazione. Così Crepe capirà quanto sono responsabile. E per aiutarlo darò anche una ripulita alla stanza di Eciu. Oh mio. Zangio. Chi mi ha chiamato per nome? La vecchietta delle caldarroste in via Santa Genoveffa al civico 22 Maledetta! Ve la faccio vedere io! Non può veramente averci creduto Forse è meglio che vada a dare una scopata alle foglie Ma che... Oh no! Ma che cavolo sta facendo? Yeah! <susurre> <susurre> <susurre> e' giù! Da dove hai preso quei cosi? AMAZON! Ah... Spero almeno che non abbia usato la mia carta... È vero pure che sono l'unico ad averne una... Dio, che stai facendo? Eh, questa nuvola è dannatamente difficile da parcheggiare! Ma attaccala ad un albero e non pensarci... ALBERI! io CREDO IN VOI! Scusa, ma... Che è stato? Sarà stata una gazzella a scorreggiare. Ah, comunque questo è un passo carrabile. Quindi non posso parcheggiare. Certo che puoi, però almeno attacca il cartello da un'altra parte. Che so, un albero, ad esempio. Anzi, meglio ancora. No, che fai? Questa la Non riesco più a muovermi! Oh no? Non funziona? Oh cavolo, cavolo, cavolo, cavolo! Adri, stacca subito questa maledetta scopa! Adri! Adri! È vero! Non puoi muoverti. Oh. Eh? Ora sì che Crep ci spudella. Tutte e tre in punizione! Crep, non sei nessuno per dirci cosa fare. Mi rifiuto! Questa è una padella! E queste sono delle umili scuse. E questa è una fine episodio. Adri! Adri! Che vuoi? Mi sento nostalgico. Prego. Voglio rivedere i sotterranei. E ci sono le tre e mezza. È l'unico modo per non farci vedere da crepe. Vorrà dire che mi imbottirò di caffè. Siamo pronti? 4 picconi, ok. 3 litri d'acqua, ok. 200 chiodi, ok. E C'è. 50 cialde di caffè, ne ho consumate 37. Possiamo partire! Yes! Adri non ti andrebbe di fare a cambio di caschetto? Grazie, ma sto benissimo col mio. Se cambi idea, dimmelo, eh! <ride> Quando avete costruito questa scala? Quando anche Dio ci cadde e si sfasciò il ginocchio, ci ordinò di costruirla. Siamo sicuri che sia abbastanza solida? Non preoccuparti, l'ha costruita Ara. Ti aspetto giù! che belli questi fiori questi sono opera mia e chi li ha coltivati? ovviamente crep. e ciu, metti un po' di musica che questa parte della caverna è tremendamente noiosa playlist reggaeton 2018 prova ci sarà l'ultima playlist della tua vita sta parlando il grande intenditore di musica ehi che vorresti dire? e <ride> ciu. a causa della nebbia non si vede nulla devo cercare di capire quanto è profondo Uno, due, tre... Strano! Dal suono sembra che il pavimento sia fatto di un materiale soffice. Mm. Dio, deve averci messo un castello gonfiabile! Oui. Oh, ciao, Echu! Adrei, come raggiungiamo l'altra sponda? Creeremo un ponte! Come? Semplicerrimo, basta versare una bottiglietta d'acqua nella... In quel gioco le cose andavano diversamente. Va bene, ho un piano B Questo piano B prevede in qualche modo la mia agonia come di consueto? Uh... Perché mi guardi in quel modo? Adri, alzati! Ehi, hey, alzati! Alzati per l'amor del cielo! <ride> Fiori e questi cristalli. In questo momento vedo solo la tua faccia davanti a me. Mi è venuta un'idea che ci farà diventare ricchi. Mm, non ho capito. Parlo di questi, caro il mio ciò. Aspetta. Ah, capito! Vuoi utilizzare le proprietà chimiche delle indole nei cristalli per creare una cura contro la sua infantile? Eh.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 Stai parlando con Zaggio, il dio del settimo agglomerato. Sappiate che non sono interessato a cambiare operatore telefonico. Io sono Adri. Oh, ciao Adri, prima ti voleva crep, l'ho visto in cavolato nero, il che è strano visto che è verde. Sì, sì, sì. Senti, avremmo aperto un negozio di gioielli, ti andrei... Arrivo immediatamente! Ciao bello! Oh, oh mio dio, che belli! Quanto costa un uh, 8 navi. Eh, che, che bello! Eh? No! Il mio gioiello! No! Il mio gioiello! No! No! No! no, no, no, no. Il mio gioiello! No! Eh, cavolo! Cavolo! Cavolo! Cavolo! Cavolo! Cavolo! Cavolo! Cavolo! Cavolo! Cavolo! Cavolo! Per, fortuna è andato tutto per il meglio. Mm. Mm. Mm. Adri, mi passi la crema solare? Adri, davvero ne ho bisogno. Non ci sono stazioni di servizio nei dintorni e le scorte che avevamo in stiva sono finite. Adri? Che poi come hai fatto a consumare 25 tubetti in tre ore? Eh. Che buono questo yogurt, Adri ti prego aiutami non voglio diventare carbone Ma alzati da quel dannato lettino Non posso Ma che significa? Mi sono messo la crema ovunque ma non avevo calcolato la traspiabilità del telo E la crema è arrivata fino al legno Sono incollato al ponte Adri ho rubato la nave di Crepeara, ho rapito Dio, l'ho preso in ostaggio e l'ho sbattuto in stiva dopo averlo narcotizzato! Stiamo scappando da Crepe che vuole scuoiarci vivi perché siamo andati sottoterra senza avvertirlo e abbiamo saltato la cena! E tu il meglio che riesci a fare è incollarti al ponte! Oh... Terra! Dove? A ore 11 e 48. Siamo salvi! Sì! Ah. Oh no, ti prego, no! Se Dio esce, siamo nei guai! Adri, che è fai? È alzare oh, ah. Ah. Ammetto che sarebbe stato meglio sigillare tutta la nave anziché unicamente l'uscita, ma... ormai è fatta. Sto scappando! Addio! Ah. Non può andare peggio di così. Che altro succede? Alla ah. c***o! e giù vai di vedetta com'è la situazione lassù? sereno con un uomo resparsa vuoi il permesso di far diventare crep una pedina? spalpolati Preparati a passare dei guai! Dei guai molto grossi! Proteggeremo il mondo della devastazione! Uniremo tutti i comuni della nostra nazione! Denunceremo! Uh. MIAU proprio... E ciò? La prossima volta che ti verrà in mente di sentirti nostalgico, sarò io stesso a maciullarti il cranio. Però, sai, un po' di nostalgia mi viene ripensando a tutte le volte che Crep ci ha spedito in ospedale. <sussurre> che verso io è quello? Ho no, no, Adri, dove <surre> staccare? <surre> no, no! <non> <surre>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 E ora piccola ti sembra abbastanza tigua, eh? sono ubriaca eh? solo al 25%, appena scendo sotto il 10 ti nebulizza l'anima. E' Giù! Padri, qui la situazione ah, sta sfuggendo bacine. di mano. Non potevo immaginare che Giù si sarebbe ubriacato fino a perdere l'identità.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 Vabbè, lasciamo perdere. Ora tu ti giri eh, e dici ad Ara che ha eh, appena fatto la sua barca. Ma! Ara, Adri voleva eh, dirti una cosa. Eh, eh, ecco, no, io. Sono l'unica a vedere arcobaleni che escono dalla saliva di Echu. Oh, e eh, non sei assolutamente l'unica, ci sono davvero un sacco di fantastici arcobaleni. Ara, Adri ti ha eh, affacciato la barca. La mia! Marca! Oh, tu vuoi oh, morire? Oh, tu vuoi oh, morire, sporco oh, infame!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 Oddio Deciu scusami, non volevo. Forse è il caso di andare a confortare un po' Dio, che dici? Ehm, vado. Deciu, che succede? Dov'è il bagno? Le scale in fondo a sinistra. Volevo qualcosa di un po'... Abbiamo una birra molto vendicativa. Mmm, una birra alla spina facilmente riconoscibile. Ma. No.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 <ride> non volevo prendere parte a tutto questo. Sono usato come merce da contrabbando. Ah, capisci! Dai, Dio, ora è tutto finito. <ride> birra lumus. No, nah, non mi piacciono quelli vegani. <ride> Una maledetta birra al cianuro, palesemente proveniente da un altro agglomerato. Hmm. Facciamo per un bicchiere d'acqua.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 Va bene, iniziamo! Oh beh, che brutta situazione. Da qui non possiamo far nulla. A proposito, ma è ciù?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 prima di tutto ho capito mi allontano che vuoi fare? No!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 Non ci riesco mai... Eh, cos'è stato? Ehi! Hey! Fermo! Ti ho trovato! posto ecco ti stavo seguendo mentre camminavi in giro per il bosco quando ad un certo punto sei entrato in quel barco e quindi ci sono entrata ma perché cavolo mi stavi dannazione muoviti ti porto fuori ma perché non è giusto dammi una sola ragione per andarmene tipo che il mio maledetto nascondiglio segreto dove senti allora non puoi stare qui E invece rimango Quello era il tuo stomaco? Ho fame. Ah, mangiamo qualcosa qui, dopo però esci. E vai! Um, cosa c'è dentro? Formaggio e insalata. Uh. Che fai? Guardo un po' in giro. Adri, ma effettivamente, cos'è questo posto? Ah, niente di che. Diciamo che il mio posticino appartato. Uh -huh. Ti sei mai chiesto cosa siano questi frammenti sparsi in giro? Mm, non ne so nulla, ma plausibilmente saranno i resti di qualche civiltà vissuta qui in passato. Mm, non saprei. Più che rovine, sembrano pezzi di più cose incastonate nella pietra senza nessuna correlazione. Cosa intendi dire? Di rovine ne ho viste, ma queste sono strane. Se guardi bene, la pietra dei frammenti è diversa da quella naturale, eppure è come se fosse organicamente legata. Quanta fantasia! Piuttosto, Ashoi, la tua permanenza qui è durata fin troppo, non credi? Eh? Ma che... Ah! No! Scandato! Ciao, ciao! Dimensione di Nen Chi sei? Ormai dovresti saperlo Adri, qual è la seconda luna di Saturno? Vabbè, come potrei mai... Mai... Ricordarlo Perché so... Cos'è Saturno? Ho dovuto darti un po' di basi per poterti parlare. Dov'è Nen? Non c'è. Non più. Cosa significa tutto questo? Puoi vederlo come una fine o come un inizio. Il resto l'hai già capito. Da quanto tempo va avanti? Questa cosa Anni Più vicino ai dieci che ai cinque Cosa ti fa credere che stavolta andrà diversamente? Eh, certo che fai domande scomode Non hai forse deciso tu di parlare con me? Non si torna indietro, eh? Il tempo è reo Eccoci entri lo spazio Vedo che ci siamo intesi. No, non resterà più nulla. Nulla? Forse, però... niente, niente. Come pensi di giustificare questa chiacchierata? Beh, in realtà è semplice. Come? Adri, quante sono le nature? Cinque. No. Cosa? No, aspetta!